Mio padre era, prima di sposare mia madre, era con una famiglia di, la famiglia di contadini di mia madre, che allora eh, li chiamavano i servitori, dei soci di Montecavolo, ha eh, a a messo su, un, diciamo, un una ditta, come posso dire, una ditta, avevano le macchine da trebbiare, da rare, c'erano i 4 o 5 soci e hanno messo su quella cosa lì. E dopo lui ha sempre fatto quel lavoro lì, e il trebbiatore insomma. Diciamo, avevano, andavano a rare, a trebbiare, a fare quelle cose. E io a 10 anni ho cominciato a fare la sarta, cioè a imparare a fare la sarta. Aiutavo un po', aiutavo mia madre, perché dopo avevamo 6-7 eh, biocchi di terra, tenevamo eh, una mucca o due per eh, poter avere il latte, per poter andare al caseificio a prendere il formaggio, il burro, eccetera. Poi si prendeva, insomma, qualcosa. Mio padre poi d'inverno, vabbè che d'inverno si poteva fare poco anche nei campi, comunque... Ci aiutava più che altro lui d'inverno, perché d'estate lui era sempre fuori con queste cose.